Io mi chiamo Ruggero Po, sono un giornalista, farò il moderatore. In questo panel ci occupiamo della transizione verde, quindi delle misure e delle proposte uh, dell'Unione Europea per il passaggio verso la neutralità climatica. Io chiedo se devo aspettare di vedere anche gli altri due ospiti europei prima di cominciare. Mi chiedo... Io non li vedo però... li dovrei... ah, eccoli qua. Buongiorno. Buongiorno Evi. Buongiorno anche buongiorno. a Piccardo. Buongiorno. Buongiorno anche e a lei Peccarli. Buongiorno a lei, buongiorno. Buongiorno. E gli altri ospiti che abbiamo qui di fianco a me sono Luca Di Gianfrancesco che fa parte del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibile ed è il consigliere diplomatico del Ministro Enrico Giovannini e poi c'è ehm, Luigi Di Marco eh, dell'ASVIS, l'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile. Dunque noi discutiamo in quest'ora del tempo di una nuova Europa, come dice l'intero programma di lavori e quindi delle possibilità e delle opportunità che dovremo sfruttare in questo decennio per per attuare le cose che ci vengono chieste e i goal che sono stati stabiliti. La scadenza, tra l'altro individuata sei anni fa con l'agenda 2030, è la stessa, si parla del 2030... E il 2030 è anche l'anno che l'Unione Europea, che la Commissione Europea, eh, mette come punto d'arrivo per il Fit for 55, quello che individua le azioni specifiche per la riconversione verde, per il raggiungimento della neutralità climatica. Io vorrei cominciare eh, questo nostro dibattito ricordando ai presenti, ricordando anche ai ragazzi che sono qui, che i loro interventi sono graditissimi, quindi li invito a intervenire. Vorrei cominciare con l'Europa e vorrei cominciare con il capo unità degli affari legali e dei rapporti interistituzionali della Direzione Generale del Clima. Qua mi sto rovinando con i miei fogli stessi. Buongiorno, buongiorno di nuovo, dottor De Cardi. Buongiorno. Io vorrei cominciare con lei e cercare di capire insieme, proprio con l'esponente della Direzione Generale del Clima per la Commissione Europea, se l'obiettivo del 55% entro il 2030 sia un obiettivo fino a che punto ambizioso, quindi fino a che punto sia, sia ipotizzabile, sia lecito pensare che si arriverà a realizzarlo. Comunque ricordando anche che eh, dal 1990 a oggi noi abbiamo abbattuto poco più del 20%, quindi insomma le, le cose da fare sono tante. Quindi quello che le vorrei chiedere intanto per cominciare, se ritenga che sia possibile raggiungerlo o se no, come seconda domanda, dove sia pragmaticamente lecito pensare che si possa arrivare? No, noi siamo siamo quasi sicuri che si può raggiungere, un obiettivo molto ambizioso, ma come, come ricordava lei abbiamo già tagliato del, del 25%, è vero, dal 1990, ma comunque con una forte accelerazione negli ultimi anni. La seconda cosa è che mentre abbiamo tagliato le emissioni del 25%, il nostro PIL è cresciuto del 50%, quindi dimostriamo che è possibile avere un modello economico in cui la crescita e la qualità, uh, la qualità della crescita e la qualità dei posti di lavoro aumentano mentre tagliamo le emissioni. Ora, 55% da dove viene? Come ricorderete quando la Presidente von der Leyen si è fatta legge dal Parlamento europeo, ha fatto due promesse sul clima. Uno è di mettere in legislazione la neutralità, la neutralità climatica per il 2050, saluto l'onorevole Evi che, che è stata parte dei de negoziati di questa legge, e l'altro appunto è di aumentare l'ambizione per il 2030, eravamo al meno 40%, l'abbiamo portato al meno 55%. Ora, metterlo in un, in una, nella legislazione, nel giornale ufficiale è relativamente facile, bisogna farlo, come lo facciamo? stiamo rivedendo tutta la legislazione dell'ambiente, del clima, del, dell'energia per aumentare il livello di ambizione di questa legislazione, che siano le quote carbone dell'ITS, piuttosto che i trasporti, piuttosto che eh, il settore delle terre. Secondo, mettiamo la mano al portafoglio, perché come sapete quasi la metà dei fondi del Recovery Fund sono condizionati a degli investimenti nell'economia verde, investimenti da fare nei prossimi 3-4 anni e quindi già attraverso il recovery fund facciamo un grande passo avanti eh, nel cambiare la base produttiva e la, il tipo di eh, crescita che, che vediamo in Italia e in Europa. Ecco, lei ha citato l'economia verde, io vorrei a questo punto passare la parola all'onorevole Evi, sempre per rimanere in Europa, e eurodeputata del Parlamento Europeo della Commissione Ambiente e Energia del Parlamento Europeo. Quindi eh, focalizzando sull'economia verde e anche sulle indicazioni per uscire dal carbone, questa roadmap, onorevole Evi, secondo lei è particolarmente accidentata? Ma allora, intanto una, una precisazione. In realtà non c'è nessuna roadmap per uscire dal carbone a livello europeo, nel senso che il mix energetico eh, è compito degli Stati membri definirlo, quindi è ciascuno Stato membro che definisce che cosa usare. Un con, altro, altro conto sono gli obiettivi eh, climatici che dobbiamo raggiungere, e questi sì, certamente ce li stiamo dando a livello europeo. E, e devono essere eh, solidi e io già su questo ho eh, chiaramente qualche dubbio, noi come Verdi abbiamo denunciato fin da subito che il taglio del 55% di gas a sera al 2030 eh, è eh, un taglio che si potrebbe rivelare non sufficiente, non lo diciamo noi, ce lo diceva la scienza, lo dicevano gli scienziati dell'IPCC che davano per l'Unione Europea, un obiettivo del taglio di riduzione delle del, dei gas serra del 65% ed è infatti motivo per cui poi il Parlamento durante i negoziati, sapete i famosi triloghi, quindi quel momento cruciale in cui si trovano Parlamento, Stati membri e Commissione, e il Parlamento lì difendeva una posizione più ambiziosa del 60%. Ormai la legge è fatta, la legge europea sul clima è eh, adottata e quindi abbiamo questo importante eh, taglio di, eh, del di almeno il 55% e io ci tengo qui a, eh, a dire che mi auguro che il pacchetto Fit for 55, che forse dovremmo ribattezzarlo pronti per 1.5, che, che sono i gradi che noi non dobbiamo assolutamente eh, superare eh, entro fine secolo, eh, beh eh, le misure di cui si parlava prima quindi quelle concrete la legislazione che è stata che ora è in fase di revisione quindi la direttiva sulle rinnovabili la direttiva sull'efficienza energetica la direttiva sull'ETS e tutta un'altra serie di misure importantissime eh, ci devono dal mio punto di vista dal nostro punto di vista di Verdi eh, portare in un percorso per superare questa cifra del 55% lo possiamo fare e, e dal mio punto di vista lo dobbiamo fare eh, tra l'altro ci tengo anche a sfatare una cosa che molto spesso sento ripetere, ovvero che noi europei appunto abbiamo fatto già eh, molto bene i nostri compiti a casa, abbiamo ridotto molto le nostre emissioni, in parte ovviamente questo è vero, ma molto spesso eh, certi politici soprattutto tendono a, a, a sottolineare questo dato, ovvero che l'Unione Europea a livello globale incide soltanto per il 10 e o l'8% di gas serra, ecco questo... È una base di partenza, diciamo, di ragionamento fuorviante, perché in realtà i nostri consumi di europei sono molto, molto di più. Ci portano a, ad avere delle emissioni che di fatto vengono realizzate in altre parti del mondo, ma che sono colpa nostra, responsabilità nostra. Ed è il motivo per cui... Ehm, è molto importante che con la nuova legislazione non soltanto noi andiamo ad intervenire su eh, una riduzione settoriale dei vari settori, ma andiamo anche con coraggio a eh, affrontare tutta la questione legata ai nostri consumi prima eh, di passare agli interlocutori che ho qui, comunque stiamo tutti insieme fino alla fine perché ho intenzione di chiamarvi in causa tutti, vorrei tornare a De Carri alla direzione clima proprio per riprendere l'osservazione che mi ha fatto lei alla domanda sulla roadmap, lei mi ha detto magari ci fosse una roadmap, ogni, ogni paese va a modo suo, a questo punto vorrei chiedere a, a chi sta nella direzione generale del clima se eh, ci crediamo tutti allo stesso modo, Noi 27 e quindi come è ci stanno bene. come ci stiamo muovendo noi singoli sì no guardi su, sui 27 ci, ci credono tutti uh, ovviamente qualcuno è sempre facile puntare il dito qualche paese meno ambizioso dell'altro si dice i paesi dell'est uh, hanno fatto di meno anche, hanno anche un reddito pro capite molto più basso che l'italia che la germania che altri paesi europei uh, uh, quello che, che è vero è che ci sono diverse velocità del cambiamento, quindi tutti sono d'accordo sugli obiettivi europei, ci sono dei sistemi europei che sono uguali per tutti, gli standard per le automobili sono uguali per tutti, da Lisbona a, a, a Bucharest, uh, gli standard di quanto costa emettere il CO2 nell'atmosfera, dare dell'industria pesante costa uguale in qualsiasi punto d'Europa. Ci sono degli obiettivi un pochino più locali, come il trasporto, la, la rinnovazione degli edifici e queste cose, in cui uh, la Bulgaria ha un obiettivo che è più basso dell'Italia. È vero, allo stesso tempo la Bulgaria ha anche una crescita che è più elevata de, dell'Italia e quindi lo sforzo che deve fare per tenere basse le sue emissioni è comunque uh, uno sforzo considerevole. Sì. Veniamo qui al tavolo a Luca di Gianfrancesco, che è. Eh, ah, non la conoscevo personalmente, Alessia Rotta. <ride> Benvenuta Alessia Rotta, è Presidente della Commissione Ambiente. Sospettavo che fosse lei ma non ero certo, ora lo sappiamo. Allora, eh, prima di, le lascio tempo di ambientarsi un attimo e prima vorrei chiedere al consigliere diplomatico eh, del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibile, proprio nella sua funzione di diplomatico, prima ancora che di appartenente al, al Ministero, delle infrastrutture, se l'Europa e fino a che punto l'Europa sia in grado di trascinare gli altri attori globali, perché l'onorevole Evi ci diceva che l'Europa insomma influisce 8-10%, ma c'è tutto il resto, c'è tutto il resto del mondo. Eh, grazie, dottor Po, tolgo la, la mascherina. E buon pomeriggio a tutti innanzitutto e un ringraziamento sentito eh, anche da parte del Ministro Giovannini per l'invito e per l'iniziativa e un saluto naturalmente agli altri correlatori del, del panel. Eh, credo che come hanno già, ehm, per rispondere alla domanda, credo che come hanno già anticipato diciamo, i, i relatori che hanno parlato prima di me, ehm, l'Europa non solo. Eh, Può svolgere questo ruolo, eh, ma direi che deve e che eh, in parte lo sta già facendo, perché la proposta comunque del, del Fit for 55 è una proposta eh, molto ambiziosa, eh, molto strutturata, eh, multidimensionale, che investe numerosi livelli. Eh, ci sono 16 proposte, come sapete, eh, di eh, modifica o introduzione di nuovi regolamenti o direttive i cui lavori si articolano lungo otto tavoli eh, che, che sono già uh, avviati o stanno partendo a, a Bruxelles ehm, di cui diciamo, eh, a livello nazionale in Italia il MIMS, cioè il Ministero per le Infrastrutture e le Mobilità Sostenibili coordina ehm, la partecipazione a tre di questi che sono in specie quello sul cosiddetto regolamento AFIR cioè il regolamento sulle infrastrutture ehm, per i carburanti alternativi, eh, per semplificarla il famoso tema delle colonnine di ricarica, anche se non si esaurisce naturalmente solo a questo, e il tema, eh, i tavoli del uh, uh, Refuel um, Aviation e del Fuel, fuel EU Maritime, quindi i temi dell'aviazione dell e, e della, del settore marittimo. Um, quindi c'è un ruolo che è già direi molto pronunciato e che si è visto anche... Um, in modi diversi, nei, nei principali fori internazionali, anche quelli recenti cui abbiamo assistito, la, la COP26, ma anche il G20, che sono. Chiedo scusa, spero di non dover ricominciare da capo per, per tutti voi. Eh, quindi dicevo, anche, anche nella COP26 e nel, nel G20, dove l'Unione Europea diciamo, partecipa comunque da, da anni, la Commissione come. Eh, come di fatto membro, membro aggiunto associato, ma insomma svolge un, cioè un lavoro di squadra molto forte con, con i membri poi, con i paesi UE che fanno parte, che partecipano a, a questi formati, eh, lo si è visto. Naturalmente la collaborazione con gli altri eh, attori internazionali sarà fondamentale. Uh, quindi a partire dagli, dagli Stati Uniti uh, che uh, diciamo sul, sul punto che sollevava prima l'onorevole Evi cioè quello anche delle abitudini e dei consumi pro capite se ho capito bene il senso anche del suo intervento naturalmente sono tra i principali, eh, tra i principali eh, contributori, chiamiamolo così, alle emissioni sarà fondamentale e da questo punto di vista penso che sia un'ottima notizia il ritorno di un'amministrazione che ha mostrato di credere e di investire sul multilateralismo e che ha varato anche recentemente nell'ultimo mese delle misure di indirizzo molto significative. Penso alla long term strategy sulla transizione varata dall'amministrazione Biden. E per tornare un po' più nel, nel mio attuale campo, perimetro di, di, di attività, di interesse, anche il pacchetto infrastrutture da 1,2 trilioni di dollari eh, sui prossimi dieci anni, eh, che come va, va visto in un'ottica d'insieme anche, anche con il, eh, con il pacchetto eh, sul su jobs, eh, il provvedimento eh, social e, e il provvedimento appunto clima che dicevo prima. Naturalmente c'è poi il, il tema uh, della Cina, adesso non, non, non, non, non, diciamo, non vi ammorberò andando a sviscerarli uno ad uno, ma chiaramente il, il tema della, della cooperazione internazionale è fondamentale e non si riduce semplicemente ai, ai, agli attori principali, ma sicuramente questi dovranno svolgere un importante uh, ruolo di, di traino, uh, di esempio e, e anche uh, di, di responsabilità nei confronti eh, diciamo del consesso internazionale alla luce delle loro eh, direi responsabilità attuali. Eh, e, anche, e anche passate perché evidentemente come sapete c'è anche un, un tema che viene spesso rinfacciato soprattutto al mondo occidentale eh, di, di, essere, di essere i paesi che più hanno contribuito eh, finora storicamente no, al, al, al tema dell'inquinamento e delle emissioni. quindi sono, eh, eh, sono temi complessi sono problematiche complesse ma credo ecco, che eh, il, il dato positivo è che deve insomma, indurci comunque a ottimismo è che c'è eh, la consapevolezza, come è stato detto anche prima, eh, della della, della sfida e l'esigenza eh, di affrontarla, di risolverla tutti insieme. Sì, passiamo all'Italia. Onorevole Rotta, Presidente, lei è Presidente della Commissione Ambiente a Montecitorio. Ci stiamo chiedendo eh, di fronte a questi obiettivi che la Commissione Europea ci ha dato a luglio col Fit for 55, come, come ci si possa arrivare? Innanzitutto abbiamo cominciato eh, se sia lecito credere che ci si, possa, ci si possa arrivare tranquillamente. Quindi vorrei capire anche da lei da 1 a 10 fino a che punto è fiduciosa che possiamo giungere a questo obiettivo. L'onorevole Evi diceva più che al 55% è ancora più importante mirare all'1.5% che è l'aumento della temperatura da non superare, ma a lei vorrei chiedere proprio per la sua posizione di Presidente della Commissione Ambiente al Parlamento Italiano eh, che cosa Occorre fare fino a che punto è lecito aspettarsi decisioni importanti anche perché sappiamo che per costruire le infrastrutture che serviranno anche a produrre più energia rinnovabile bisogna intervenire sul territorio andando a forzare probabilmente anche quelle che saranno le resistenze di chi sul territorio ci sta già. Grazie, eh, scusate il ritardo ma eravamo appunto in commissione. Eh, grazie dell'invito e complimenti per l'organizzazione perché io penso che eventi come eh, questi servano ad uno degli elementi fondamentali per rispondere alla domanda. Eh, per, per farcela il nostro Paese, come tutta l'Europa, come tutti coloro che sono eh, impegnati, diciamo, devono cambiare un po' di rapporti di forza, posto che questa non è un'opzione, quella della transizione, è una strada obbligata che noi percorriamo a marce forzate perché il tema dell'urgenza, io sono reduce da Glasgow e dalla Precop qui in Italia, dove appunto eh, relatrice e, e questo tema dell'urgenza anche se poi magari non ha avuto le conseguenze auspicate in termini di risultati così come tutti abbiamo lamentato ma questo tema dell'urgenza è proprio e dicevo che eh, per me la precondizione che questo riesca anche nel nostro paese ha bisogno di un cambio di condizioni che cosa intendo dire nel rapporto tra istituzioni e al loro interno ovvero eh, citava il tema delle autorizzazioni eh, lo, per raggiungere degli obiettivi noi dobbiamo accettare, capire molto bene, ma passare alla reazione che questo che ci accade è come una meteorite, questo tema dell'urgenza e di dover cambiare passo in un paese particolarmente incrostato sotto molti profili, che noi siamo soliti chiamare con un termine che rischia di coprire di nebbia, che è quello della burocrazia, io credo che la transizione ecologica e digitale serva anche invece a dare un nome specifico a tutti questi temi, a metterli in ordine e a correggerli, spinti da, questa, da questo tempo che non abbiamo. Eh, e quindi dicevo del, dei rapporti, rapporti tra le istituzioni al loro interno e quindi tra Stato centrale e le varie, varie, varie pezzi dello Stato centrale perché è noto a tutti uno dei temi centrali è quello della transizione energetica e delle energie rinnovabili. Sappiamo bene che Oggi nel nostro Paese per l'autorizzazione di un impianto ci volevano sette anni, è un tempo che non è congruo né con il Next Generation, con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma non è congruo naturalmente con un Paese civile perché gli investitori di cui abbiamo bisogno scappano e quindi questo tema autorizzativo, come siamo intervenuti? Siamo già intervenuti in parte, con decreti di semplificazione, con delle eh, innovazioni in termini legislativi nel nostro Paese, se pensiamo ai poteri sostitutivi che lo Stato si è dato nel caso in cui non si rispettino dei termini e dei tempi per dare delle risposte e questi termini diventano perentori, direi che è abbastanza una novità in un Paese in cui molto spesso le istituzioni si bloccano tra di loro si prendono più tempo eh, naturalmente un tempo che deve essere congruo perché nulla deve essere sottovalutato in termini diciamo di effetti negli ultimi indesivati. tempi anche se su altri settori ci stiamo abituando a un certo decisionismo che comunque ci vorrà fare bene necessariamente, necessariamente necessariamente ci vuole abbiamo visto come a marce forzate sono state approvate delle riforme in altri ambiti in questo caso penso alle riforme della giustizia che attendevamo da anni eh, non solo grazie ad una maggioranza di diciamo, piuttosto larga ed inusuale per il nostro Paese, ma soprattutto, diciamo, che, che, che per, per, per i tempi, tempi d'attesa che aspettavamo. Dicevo, eh, mi continuo a, a perdere in parentesi, ma è perché eh, mi appassiona. I rapporti tra istituzioni e loro interno, tra istituzioni e imprese, nel nostro Paese, diciamo, deve cambiare, perché le imprese saranno fondamentali, naturalmente, nel rispetto dei loro, diciamo, dei diritti ma anche dei doveri che hanno le imprese ma sono fondamentali senza impresa sono coinvolti in questo noi non, non riusciremo a mettere a terra con questo termine, non ho ancora trovato un sinonimo, non mi piace molto anzi per niente, ma è difficile ma il terzo attore fondamentale sarà portare a bordo i cittadini, non intendo solo alla fine di un percorso intendo dire che i cittadini devono essere parte attiva, non intendo solo il tema del dibattito pubblico che pure finalmente si introduce con maggiore forza nel nostro paese altri paesi sono più avanzati su questo ma dico che eh, senza la consapevolezza e senza la partecipazione dei cittadini non arriveremo da nessuna parte. Mi prometto un esempio che non ha a che fare con il Fit for 55, ma proprio ieri eh, uno studio mo fatto molto bene da Ambrosetti eh, sull'acqua, loro hanno come focus quello idrico, eh, ci mettono, eh, hanno, diciamo, hanno stilato dieci contraddizioni da uno studio approfondito delle relazioni delle persone con le risorse dove emerge che i cittadini italiani sono molto consapevoli della sfida e dell'urgenza della sfida e vogliono partecipare, sono preoccupati ma rischiano di essere paralizzati dalla paura di dire dobbiamo cambiare, non sappiamo cosa fare e poi soprattutto non sono consapevoli, come la maggior parte di noi, per cambiare abitudini, tutti noi, non è solo una questione di abitudini evidentemente, ma il comportamento di ognuno serve e serve, e serve essere consapevoli di quello che dobbiamo fare in ordine a che cosa lo facciamo, cioè per dire che la nostra acqua è una delle acque più pulite d'Europa e noi siamo il principale paese in termini di consumo di acqua in bottiglia, quando la nostra acqua è potabile, solo il 29%, degli 29,3% beve acqua dal rubinetto. Intendo dire con questo esempio certo. apparentemente fuori campo che io penso che o ci mettiamo in questa ottica di mettere a parte tutti allo stesso modo con le diverse responsabilità, chi governa ai vari livelli ha un'altra responsabilità rispetto ai cittadini, ma se non ci sarà questa consapevolezza collettiva e trasversale, diciamo che non otterremo i risultati Comunque è un dato di fatto che l'opinione pubblica sta prendendo coscienza e eh, sta quindi spingendo i politici a, ad adeguarsi a questa presa di coscienza dell'opinione pubblica, quindi questo ci fa vedere il bicchiere abbastanza pieno ma Io, mi... ecco, per rispondere brevemente davvero sull'altro punto, ce la faremo meno. Io sono... Eh... Diciamo positiva, non ottimista perché non è un caso di essere ottimisti o pessimisti, consapevoli delle difficoltà e penso che lo siamo tutti molto, dicevo del tema autorizzativo è uno dei tanti temi e mi diceva del, dell'energia, eh, però i primi dati non sono negativi, le ne cito due. Eh, abbiamo le anticipazioni su quello che accade sul super bonus, che è solo un piccolo elemento. Eh, secondo il PNIEC, il nostro piano di energia, eh, che adesso deve essere rivisto diciamo, al rialzo, noi dovremmo, per raggiungere quegli obiettivi, arrivare ad una riduzione di 0,30 amp TEP, eh, l'unità di misura quindi di eh, equivalenti di tonnellate di petrolio. Solo con gli interventi fatti quest'anno, già, già diciamo, cantierati, sul, già spesi sul superbonus, siamo a meno 0,20, solo sul civile. No? quindi capiamo che in realtà a questo obiettivo concorrono tutti gli altri settori, non solo questo, e quindi questo solo certo. per, per, per dire di un settore, ma insomma, altri elementi sempre usciti anche oggi sullo scenario, sulle rinnovabili, nonostante tutte le difficoltà, un po' più di difficoltà sull'eotico, un po' meglio le prospettive, eh, ma ci arriveremo anche su quello, credo, le prospettive sul fotovoltaico, dicono che eh, abbiamo ragione ecco. di essere positivi Sono molte le cose sulle quali ci ripromettiamo Di arrivarci prima della fine Quindi eh, spero che ci sia la possibilità Io prima di passare agli studenti Che sono presenti qui Al pubblico comunque Che è presente qui Vorrei fare intervenire l'ultimo degli ospiti Che abbiamo in questo panel Che è Luigi Di Marco Dell'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile Che da sei anni monitora Il percorso del nostro paese Su quello che è il sentiero Che è l'Agenda 2030 ha delineato e ogni anno, eh, parlo di ASVIS, riferisce al Parlamento Italiano, sui progressi e sui ritardi di eh, quello che si sta facendo. Una prima domanda che vorrei fare a Di Marco è capire se la pandemia con questo blocco totale del 2020, questa uscita che è sempre così difficile, che si sposta, cioè spostano sempre un po' più avanti, se abbiano in qualche modo creato uno stop pericoloso, ma soprattutto se abbia cambiato, sovvertito la scala delle priorità. Anch'io subito parto da positivo, grazie mh, prima di tutto dell'invito. Parto eh, da positivo perché assolutamente non è così, la priorità resta, finta, i, i punti sono due, la priorità resta quella eh, enunciata nel programma europeo del Green Deal, eh, che eh, gli obiettivi climatici e ambientali sono la mission eh, de, di questa generazione. E, abbiamo avuto comunque degli, degli effetti negativi eh, legati alla distrazione. La distrazione eh, della politica, eh, de della società civile, dei cittadini perché siamo ci siamo concentrati eh, sul tema eh, pandemia e lo stiamo facendo tuttora anche con l'ultima variante Omicron, tempo che magari poteva essere meglio speso dedicato già eh, da eh, marzo 2020 ad andare avanti. Sul, eh, sul, sul processo avviato con il Green Deal c'è un aspetto però positivo che eh, la spinta eh, del Build Back Better di cui qualcuno stamattina ha anche già parlato è, è stata lanciata proprio grazie al Covid il ricostruire meglio ed è stato braccia, lanciato subito dal segretario generale dell'ONU già a marzo 2020, quindi erano le prime due settimane di, di lockdown in Italia, è colto in maniera rapida da tutte le istituzioni europee, infatti il Next Generation EU è stato presentato, che era due mesi dopo, a maggio, ed è stato adottato dal Consiglio europeo a luglio. Ora lo diamo per scontato, ma non era scontato. E il punto di convergenza forte è stato l'accordo di Parigi, è stata la solidarietà, che sono due cose che vanno per forza insieme, perché non, non si va ognuno per fatti suoi, e lì si è salvata anche l'Unione Europea, perché c'era addirittura anche questo rischio. E, tra l'altro um, un interessante eh, atto adottato a giugno dal, dal Consiglio dell'Unione, è proprio legato all'Agenda 2030, e quindi collegato all'accordo di Parigi, come molti di noi sanno bene, dove dice il Covid ci sta chiedendo di accelerare, perché noi siamo soprattutto esposti a dei rischi che se non acceleriamo con i 17 goals dell'Agenda 2030 e di accordi ambientali, clima, eh, che sono collegati al, al quadro dei 17 goals, noi siamo eh, esposti a, a, a dei rischi, tra cui anche le zoonosi, le mettono nero su bianco. Quindi paura anche che eh, in, prossimamente questo fenomeno delle pandemie eh, si, si incancrenisca col nostro sistema, per cui voglio dire di conseguenza anche l'economia e tutto ciò che è legato alla nostra vita, alla quotidianità, se non, abbiamo, non diamo una reazione eh, poderosa nella direzione del beat back better, adottato tra l'altro poi anche dal G7 e dal G20, eh, non, non ci salviamo. Allora, eh, fine del primo giro, vorrei fare almeno un altro, e poi, insomma, movimentiamoci un po', perché sono moltissime le cose da dire, ma vorrei dare intanto la parola a, a, alla platea. Se non sbaglio, c'è una classe del Giulio Cesare, ho detto bene? Ho sbagliato scuola? No, <ride> va bene. Allora, il microfono, il microfono a voi. Eh, non so cosa sia previsto per farvi parlare dalla regia, se ci sia un microfono che gira per la sala, ecco lì, c'è Domenico che ve lo sta portando. Quindi avanti con le domande dalla platea. Tu? C'è timidezza. Dai, rompiamo il ghiaccio, ragazzi. Eh, salve. Sì, per e... parlare ti puoi togliere la maschera un attimo. Eh, io eh, mentre sentivo i discorsi dei vari relatori mi è, mi è venuta in mente una domanda che potrebbe sembrare ingenua. Io mi chiedevo se, se si fosse mai giunti ad una scadenza prevista da concordati internazionali e cosa fosse successo. Eh, non lo so, se una volta visto se si sono raggiunti determinati parametri e cosa è successo se sono stati raggiunti e cosa se non sono stati raggiunti. Ok, eh, De Marco, eh, è successo qualche volta che un parametro sia stato raggiunto prima del tempo? E' questo il senso della domanda che hai fatto? Mi sembra di avere capito che sia questo. Cosa succede se non li rispettiamo giusto? Questa è la domanda. Non succede niente, <ride> nel senso che non sono, anche l'accordo di Parigi non è poi di fatto giuridicamente vincolante, però in Europa sì, perché in Europa eh, abbiamo le direttive anco, ancor prima della eh, legge eh, europea sul clima, eh, e adesso voglio dire è ulteriormente rafforzata. E allora andiamo alla direzione generale del clima europea, quindi la domanda la giro a Luca De Carli che è il capo unità affari legali e rapporti interistituzionali. Credo che sia ancora collegato, ditemi di sì perché sì, sono qua. non lo vedo a video. Ci Lei c'è De Carli? Sì, sì, mi sentite? Ah, ok. Ehm, allora, le giro, le allora, giro la domanda eh. dello studente che ci ha fatto. Ecco, adesso la vedo anche, mi sento meglio io. E poi vorrei, eh, se, ci, se non ci sono altri studenti, ma eh, adesso vediamo... Che spostare con lei, ricominciando da lei, anche sulla tassazione, quindi sul nuovo sistema di tassazione alla frontiera e quanto questo possa utilmente integrare ciò che è stato fatto col sistema ETS. Ma cominciamo con la, la risposta allo studente. Allora, sull'internazionale, l'accordo di Parigi sì è legalmente vincolante, però come funziona? A Parigi si dice cerchiamo di limitare l'aumento di temperatura a due gradi e se possibile uno e mezzo, come ci ricordava l'onorevole Eli. Secondo step dell'Accordo di Parigi è ogni Stato può proporre quale sarà il suo obiettivo, che si chiama il suo contributo determinato nazionalmente, NDC. E tutti i paesi dicono io voglio fare questo, io voglio fare questo, io voglio fare quello, li metti tutti insieme questi obiettivi e purtroppo non fa due gradi di temperatura, fa molto di più e questo è alla fine della, della conferenza di Parigi. Le varie COP servono per aumentare gli obiettivi dei diversi paesi. Alla COP di Glasgow, se sommiamo tutte le promesse che sono fatte a Glasgow, sono promesse di essere neutri nel 2050, 60, qualcuno 70, promesse di aumentare lo sforzo entro il 2030, a Glasgow si parla di tagliare del 45% emissioni entro il 2030, ecco, più o meno sembra che le promesse fatte a Glasgow ci portino a, a tenere l'aumento di temperatura dei 2 gradi sia possibile, qualcuno dice magari riusciamo anche a, a, a dare a 1,7 gradi, adesso noi stiamo ancora facendo i conti, l'International eh, Energy Agency dice 1,7 mi pare, e però ci si vede ancora l'anno prossimo, così che quelli che non hanno fatto il compito a casa bene vengano con delle nuove promesse, cerchiamo di tenere questo 1,5 gradi, i numeri non contano niente, la, la verità scientifica è che, che con un aumento di temperatura di 2 gradi ci sono dei fortissimi cambiamenti nella nostra economia, nella nostra società e nel, nel nostro clima, no? quindi l'agricoltura nel sud Italia con 2 gradi diventa una cosa molto difficile, la siccità le malattie del, de, degli alberi ma anche il, il tipo di vita che noi conduciamo tutti insieme, quindi limitare l'aumento di temperatura porta a ridurre i, i rischi del cambiamento climatico che siano legati al caldo, che siano legati al dissesto idrogeologico, che siano legati a ehm, flash, come si chiama, quando, quando ci sono i torrenti che esondano e queste cose. Secondo, l'importazione, no? ci, ci ricordavano come noi comunque compriamo tante cose in Europa, cose fatte al di fuori dell'Europa. In Europa se uno fa acciaio, cemento, alluminio, tutte queste cose dove hai un alto forno, dove devi bruciare un sacco di uh, fuel, di carburante per avere delle temperature di 1000 gradi, ecco tutti questi stabilimenti industriali in Europa devono pagare per ogni tonnellata di emissioni che fanno. Per fare una tonnellata di acciaio servono più o meno 2 tonnellate di emissione di CO2, costano 70 euro la tonnellata. Quindi ogni anno mi dicono, io ho emesso X tonnellate, ecco i miei certificati che corrispondono a, a queste mie emissioni. Ora, se noi compriamo l'acciaio in Cina, non pagano questa tassa di, eh, di, di inquinamento, o meglio, cominciano adesso a pagarla, hanno un nuovo sistema ITS, il prezzo però non è lo stesso nostro prezzo. E quindi questa proposta che abbiamo fatto come misura nel pacchetto Fit for Fifty diciamo sì, aumentiamo gli standard europei, aumentiamo il prezzo dell'inquinario in Europa, però se importiamo il cemento, se importiamo l'acciaio, se importiamo l'alluminio, vogliamo chiedere all'importatore quante tonnellate di CO2 hai, hai fatto tu per produrre questo acciaio, ne ho fatte due va bene, voglio due certificati anche da te esattamente lo stesso prezzo che paga il produttore europeo e, certo. e quindi ci sembra che con questa misura riusciamo anche un po' a, a dire alla nostra economia ti chiedo di cambiare il metodo di produzione, nel frattempo ti assicuro che comunque gli altri non ti fregano in, sì. uh, in poche parole <ride> ok eh, c'è ancora qualcuno qui in sala che eh, ci vuole fare una domanda? Prego portate il microfono alla signora Inverde. Uno degli effetti della pandemia è stato di aumentare le disparità di reddito. Queste disparità di reddito hanno una grossa incidenza anche sulle emissioni globali. Eh, abbiamo visto da studi di Nazioni Unite che l'1% più ricco al mondo, quindi solo 63 milioni di abitanti, inquinano il doppio della metà più povera, cioè 3 miliardi e mezzo di abitanti. Eh, queste, questi elementi come sono considerati a livello europeo e a livello anche nazionale italiano? Grazie. Abbiamo le nostre due politiche. E cominciamo dall'Europa, dal Parlamento europeo. Onorevole Evi, che cosa risponde a, alla signora che ha posto questa questione sulle disparità di reddito? E vorrei approfittarne anch'io per chiederle se lei, rimanendo al, all'allargato sistema di tassazione, pensa che questo potrà portare anche una maggiore equità e a, a salvaguardare in un qualche modo l'occupazione e l'economia. Allora questa domanda è esattamente la domanda cruciale del nostro tempo perché oltre alla, a dover affrontare la crisi climatica che poi porta con sé crisi gemelle, la crisi climatica, la crisi di biodiversità, la crisi di inquinamento che abbiamo, eh, ci sono altre crisi che vengono eh, come dire portate e acuite da queste crisi che sono proprio quelle sociali e quelle delle disparità sociali, ed è il motivo per cui non ci sarà giustizia climatica se non ci sarà anche giustizia sociale ed è il motivo per cui e questo va detto a onore del vero anche la stessa Commissione Europea sta mettendo più enfasi sul concetto di non lasciare nessuno indietro e quindi di far sì che questa transizione verde, questa transizione energetica ed ecologica sia fatta senza pesare, senza come dire, far sì che pezzi di società paghino di più, però è un fatto della situazione attuale, quella che veniva descritta prima e anche i dati europei sono assolutamente disarmanti perché li leggevo proprio l'altro giorno, in realtà le emissioni prodotte dalla parte più povera della popolazione europea sono diminuite, diminuite del 24% negli, negli ultimi, nel, nel, eh, questi sono dati annuali, mentre il 10% più ricco europeo le ha aumentate del 3%, questo ci dice una cosa molto chiara, che appunto le disparità sociali sono aumentate ancora di più e che non stiamo facendo abbastanza per Ehm, per, per affrontarle e in effetti nonostante come dicevo prima anche dall'Europa eh, arrivano delle misure perché penso al nuovo fondo eh, il Social and Climate Fund, questo sarà proprio un fondo dedicato per affrontare la transizione ecologica, ma vi sono anche altri fondi come il Just Transition Fund un altro fondo dedicato per quelle aree, quei settori che sono prevalentemente e ancora fortemente legati alle, ai combustibili fossili che devono svolgere una trasformazione e quindi cambiando il modo di fare imprese, cercando appunto di rendere pulite quel tipo, quelle tipologie di settori e di, e, e di imprese e di territori, convertendo anche eh, i lavoratori, quindi facendo anche un'operazione, una grande operazione di riqualificazione eh, dei, eh, dei, dei lavoratori. Quello che però, eh, dal mio punto di vista, rimanendo sulla scala europea, eh, rischia di eh, mancare, tornando ad esempio alla, alla, alla proposta sull'ETS, eh, che vede appunto, eh, dal mio punto di vista, ancora molte... Molte, molte lacune, eh, perché è vero che in Europa gli impianti industriali pagano per inquinare, però non tutti, ci sono ancora moltissime quote gratuite che dovrebbero essere eh, cancellate. E in più questo sistema dell'ETS oggi si vuole estendere non solo ad alcuni settori importantissimi che oggi non hanno pagato un euro per quello che hanno inquinato, ovvero il marittimo e l'aviazione, quindi bene così, ma anche ad altri settori che rischiano di avere una, uh, un, un effetto controproducente proprio sulle fasce più deboli della società e penso ad esempio all'estensione dell'ETS al settore residenziale e dei trasporti. Quando invece, per esempio, sul settore dei trasporti abbiamo già visto funzionare molto molto bene la regolamentazione che dice alle case costruttrici tu devi diminuire le tue emissioni di CO2, di TOT eh, entro quella data. Questo sì. sistema, questa regolamentazione è stata efficace, è, è, è stata ovviamente faticosissima da raggiungere negli anni passati perché le case costruttrici ovviamente si mettono sulle barrecate pur di non cambiare i loro modelli produttivi, ma oggi abbiamo, e lo vedete, moltissimi in più modelli di auto pulite sul mercato rispetto al passato e il sì. rischio è chiudo veramente il rischio anche. è che queste nuove misure vadano a pesare maggiormente però alla fine sulle tasche dei cittadini e cittadini soprattutto quelli più in difficoltà e questo ovviamente non ce lo dobbiamo permettere, non ce lo possiamo permettere. Grazie, eh, mi è stato comunicato che ho un quarto d'ora al massimo per arrivare di qui alla fine, ho tre persone, ho tre ospiti che vorrei parlassero e vorrei uh, dare la parola di nuovo alla Presidente della Commissione Ambiente a Montecitorio e fare girare anche a lei la domanda sull'equità insomma come sì. evitare di fare ricadere i costi della transizione sulle fasce più deboli eh, beh, anche in questo caso non possiamo permetterci se in questo momento si toglie la mascherina Massimo, forse giusto, ci giusto, aiuta giusto, ragione, poi troppo. io sono sordo ragione, quindi troppo. ancora troppo. peggio sì. <ride> eh... Dico che anche in questo caso non ci sarà transizione se non ci sarà transizione giusta, perché altrimenti avremmo visto solo un anticipo di quello che, diciamo, quello che erano i gilet gialli, che è stato il fenomeno dei gilet gialli in Francia, ecco, eh, li, li dovremo vedere per tutta la transizione. Quindi deve essere una transizione giusta e le tante risorse, le eccezionali risorse che abbiamo... Eh, devono servire anche ad un ruolo di ammortizzatore del processo perché questo processo che appunto non è facile non è automatico porta degli scollamenti durante appunto l'estensione del, del, del processo non a caso io voglio sempre sottolineare questo il piano italiano, il piano si chiama nazionale di ripresa e quindi di crescita ma anche di resilienza questo piano ancora una volta non è un'occasione è una strada obbligata per ricucire i gap che ci sono nella nostra società e nelle nostre società, gap che sono si ricordava sociali che rischiano di essere ancora più aperti ma che sono anche di genere se è vero come è vero che nelle migrazioni climatiche le donne sono le prime a soffrire non sono solo il maggior numero sono le prime a soffrire anche della mancanza delle materie prime, delle risorse, dell'acqua e che sono di genere ecco tutto questo l'abbiamo visto esplodere poi arrivo subito in Italia, brevissimamente l'abbiamo visto esplodere a Glasgow la eh, rivoluzione al momento pacifica dei giovani Gap generazionale e dei low income paesi a basso, come si dice adesso uh, no, a basso reddito, eh, dice che questi squilibri non sono più uh, accettabili. Lo hanno detto ancora gentilmente, diciamo, con molta, molta forza quest'anno e eh, anche memoria del fatto che diciamo il loro debito non viene mai estinto rispetto a eh, essere stati depredati delle materie prime, delle risorse ed essere i primi colpiti dagli effetti del climate change ma credo che questo potrebbe trasformarsi, se la transizione non sarà giusta, in qualcosa di molto più violento. Io penso a due esempi si diceva sulla transizione giusta sono molto d'accordo eh, lavorare a questo. Che cosa significa Mh, non mettere dei panicelli caldi? Penso che due eh, delle misure però non naturalmente per fare il peana che non c'è bisogno del governo, due, trans, due misure vadano nella giusta direzione, sono da perseguire, da estendere, da estendere a modello anche in altri settori, ancora una volta parlo di energia, uno è sicuramente il 110, il 110 è uno strumento di cui adesso si parla di decalage, dovremo parlare anche in funzione di di una ridistribuzione rispetto al reddito di questa misura che non è nata in quell'ottica ma che sicuramente essendo 110 ha consentito e consente alle persone di poter risparmiare sulla propria bolletta energetica in futuro il secondo elemento ancora molto democratico che io trovo è quello delle CER le comunità energetiche, non a caso questi due strumenti sono stati al centro del dibattito che noi abbiamo avuto, del confronto con tutte le delegazioni, con tante delle delegazioni europee e non solo europee che abbiamo avuto eh, perché appunto le comunità energetiche consentono intanto di ricostruirsi attorno alle comunità, che è un tema centrale anche per il domani, per tutta la transizione, e di dire che se me la autoproduco sostanzialmente, se creo delle, delle unità minime su questo, ho finito. No, non volevo interromperla così bruscamente. Sì. Ha detto, ha detto Non è rimasto fuori niente, me lo conferma. Va, va bene, grazie. Eh, consigliere di Gianfrancesco, lei è assegnato al Ministero per Infrastrutture e la Mobilità Sostenibile e c'è una scommessa della quale non abbiamo ancora parlato, ma che secondo me è altrettanto difficile, mi corregga se sbaglio, da poter rispettare. Sto parlando del 2035, sto parlando dell'elettrificazione totale, delle auto, e dei trasporti. Abbiamo visto eh, intanto le resistenze che si sono già manifestate da parte dei produttori di auto. Ce la faremo? Ecco, spero che adesso mi sentiate. Un altro microfono. Meglio? Ecco, sì. Allora. Sì, il tema che lei citava sicuramente è un tema molto attuale, molto, molto già presente sulle cronache naturalmente, ehm, perché è, è il, forse il, il, il principale tema che ci, che ci tocca tutti, no? quello del, dell'auto, anche perché insomma, siamo, siamo figli di epoca in cui l'automobile aveva un ruolo centrale no? per, tante, per tante ragioni. Um, Basti pensare a un dato uh, che spiega anche la centralità del, del MIMS uh, nel quadro del, del PNRR. Come forse saprete, insomma, su 200 miliardi 40 miliardi sono destinati a progetti insomma, che rientrano nell'ordine nell di competenza del MIMS, a cui si, se ne aggiungono circa 20 sui fondi complementari nazionali. Um, e questo non sorprende, perché eh, quando parliamo di emissioni di CO2, il 25% delle emissioni di CO2 in Italia, ma anche più o meno a livello globale, le cifre sono simili, eh, provengono dai trasporti. Quindi è, è evidente che eh, per, per riuscire ad abbattere emissioni di CO2 bisogna eh, anche ripensare eh, il sistema di organizzazione e di alimentazione dei trasporti. Eh, Potremmo parlare per ore diciamo, di tutte le iniziative che stanno venendo declinate nell'ambito del PNRR, dalla cura del ferro sul ferroviario, la mobilità urbana, l'elettrificazione, il refitting porti e navi, eh, la digitalizzazione dell'aviazione. Ma per rimanere sul tema che lei, suggerì, che, che lei ha proposto... Anche perché abbiamo davanti 14 anni. In, in, questo, in questo 25% delle emissioni dei trasporti, circa il 70% viene da autoveicoli privati. E quindi è un tema, è un tema che indubbiamente c'è, eh, è un tema per eh, diciamo, eh, rimanere eh, non ottimisti ma positivi, come giustamente veniva detto, che, che, che comunque eh, è oggetto di crescente consapevolezza non solo da parte dell'opinione pubblica, eh, dei policy makers, ma direi anche dell'industria, perché la stessa industria si sta rendendo conto che la strada comunque è tracciata, e quindi c'è anche un, un profilo diciamo, di posizionamento sul mercato, eh, cioè eh, se, se si aspetta e, e si lascia che gli altri eh, vadano avanti, eh, si rimane dietro e, e prima ancora che dal cambiamento climatico si verrà sconfitti eh, dal mercato. Eh, quindi questo, questa è una consapevolezza che c'è. Ehm, Naturalmente in alcuni paesi come l'Italia è un discorso più complicato e più complesso perché siamo un paese come, come altri che ha un'importante industria automobilistica, eh, quindi non è semplicemente un tema per, comunque importante di politica ambientale eh, o commerciale di sostituzione dell'importazione, è un tema anche di politica industriale, occupazionale con impatti sociali, eh, però la consapevolezza c'è eh, eh, è declinata diciamo nel PNRR dove ci sono già delle previsioni per quanto riguarda appunto il potenziamento delle infrastrutture di ricarica e, ed è una consapevolezza che sta crescendo anche in Europa tra i nostri principali partner. Um, vorrei ecco, fare un esempio significativo, um, il, il patto di coalizione della, del nuovo esecutivo tedesco che è stato definito nei giorni scorsi, intanto si intitola There More Progress, osare più progresso, quindi il concetto di progresso, maggiore progresso e di osare cioè di ambizione e poi ha delle cifre eh, molto molto significative per quanto riguarda l'elettrificazione appunto dei veicoli, si parla di, eh, di puntare di qui al 2030 a un milione di auto immatricolate eh, e ehm, chiedo scusa 15 milioni di, di auto immatricolate e 1 milione di colonnine di ricarica. Sono numeri impressionanti, ma insomma che vengono da un paese che ha anche chiaramente una forte industria automobilistica dietro. Quindi mi sembra, mi sembra che il, il, il tema, tema si è tracciato, ovviamente è una sfida sì. molto complessa ma c'è anche un dialogo che, sta partendo, che è avviato e che, che verrà portato avanti insomma, eh, tra eh, le amministrazioni competenti, tra eh, i, i portatori di interesse, l'industria, i consumatori, eh, proprio perché insomma, come tutti i temi complessi va affrontato in maniera seria, ma avendo ben chiara ovviamente la direzione che è quella sì. che tutti quanti abbiamo ricordato. Andiamo a chiudere con ASVIS, con l'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile. Luigi Di Marco, stavo leggendo nella presentazione a questo panel un passaggio, lo ritengo molto importante, e dice le misure proposte si parla del Fit for free, 55, saranno sufficienti a raggiungere lo scopo senza sacrificare pezzi dell'economia europea? Ecco, c'è sempre questo dilemma, andare avanti senza sacrificare pezzi dell'economia. C'è un'antinomia fra queste due cose, si possono mettere insieme questi due obiettivi? Allora, io integro brevemente quello che è già stato detto. Eh, la transizione verde è un'opportunità un eh, da cogliere per il sistema produttivo perché ci saranno più soldi e il Next Generation EU è solo un, uh, un aperitivo possiamo dire, perché già hanno fatto i conti che per, solo per il, gli obiettivi Green Deal ci vogliono 520 miliardi in Europa ogni anno e infatti è mh, questa tematica è in discussione anche eh, nell'ambito della re revisione delle regole per il patto di stabilità e crescita. Poi parte sarà eh, denaro pubblico, parte sarà anche finanza verde. Comunque ci vogliono, e sono soldi in più rispetto ai soldi che già girano, quindi saranno soldi in più che gireranno nell'economia. Le imprese però devono eh, essere disposte al cambiamento per poter cogliere questa opportunità se no rischiano di essere far, fuori, far fatti fuori dal mercato, come diceva prima il, il consigliere del, del MIMS. E, quello che è fondamentale, da subito, lo dobbiamo fare noi perché va fatto in tutti gli Stati membri, è attivare il dialogo multilivello previsto dal regolamento europeo, legge europea sul clima, tra l'altro non è una novità, noi non l'abbiamo attivato, ma era già nel regolamento del 2018 eh, sull'unione dell'energia, perché è in quella sede che eh, le, le imprese, le organizzazioni della società civile, i giovani, eccetera, devono discutere. Le imprese in particolare devono chiedere non di frenare, ci vuole qualcuno che guidi il dialogo chiedendogli Diteci di cosa avete bisogno per alzare il vostro livello di ambizione. Va impostato in questo modo il discorso. Chiaramente questo costruisce il contesto per la giusta transizione, che va precisato che non è un fondo perché nel fondo ci sono pochi soldi, la giusta transizione è un principio eh, in base al quale io eh, progetto le politiche. Il contesto in cui, di sistema in cui me le vado eh, a, eh, a organizzare sarà quello del Piano Nazionale Integrato Clima ed Energia, perché lì faccio le scelte strategiche e quindi sugli obiettivi climatici, settoriali, eh, eh, quelli industriali piuttosto che quelli del... Eh, patrimonio edilizio, eh, eccetera, eolico piuttosto che fotovoltaico, eccetera, io lì andrò a capire gli impatti che questo poi avrà sui diversi settori, i bisogni che avrò di trasferimento di, eh, di mano d'opera, di investimenti industriali da una parte all'altra, quindi quello il quadro di contesto. In ultimo con il pacchetto pronti per il 55%, è stata anche introdotta questa novità del piano sociale per il clima, che anche quello non è solo un fondo, io faccio il, faccio il piano, poi vediamo eh, i soldi se quelli del fondo bastano, devo aggiungere altre risorse, comunque le devo trovare, E il piano sociale per il clima non è solo per eh, i cittadini, le vulnerabili eccetera, ma è precisato anche per le microimprese e le microimprese fanno parte del nostro sistema produttivo e in Italia sappiamo che sono davvero tante. Ci lasciamo qui. Io ringrazio tutti gli intervenuti che non sto a citare, noi ce ne andiamo, vi lasciamo con i prossimi appuntamenti di questa importante giornata. Grazie a tutti.